Va bene, allora grazie a tutte e tutti per essere eh, venute. Vorremmo iniziare intanto beh, ribadendo perché siamo qua, ovviamente siamo qua perché da um, a, a settembre nel Consiglio di Amministrazione di Esito si è approvato un nuovo piano tariffario per il servizio mensa, scelto dalla regione, definito dalla regione nei criteri regionali di giugno, in cui arbitrariamente la regione ha scelto di eh, aumentare un, il prezzo. Eh, tariffario di circa 40%. Prima di lasciare la parola alle altre persone, alle altre studenti eh, che sono qui, vorremmo fare due precisazioni. Eh, intanto spesso è stato palesato come questo aumento sia un piccolo aumento che non pesa sulle nostre tasche, in realtà per delle persone che vanno in mensa tutti i giorni questo aumento potrebbe anche eh, costare circa dai 200 ai 300 euro eh, all'anno. Per di più, eh, quello che è stato detto sia dall'assessore Acchiorino, eh, che comunque non abbiamo mai visto in nessun incontro, negli organi, neanche negli organi, non è stato, nonostante sia stato più volte chiesto, ehm, per di più appunto eh, non... Ehm, non c'è stata, stata nessuna interlocuzione con, eh, con lei. Questo aumento si inserisce in un, tutta una serie di aumenti di eudis dall'aumento della detrazione del postoletto per i borsisti. Eh, si inserisce e non è giustificato dall'aumento eh, delle bollette, perché molte delle strutture sono in realtà a carico delle aziende che gestiscono le mense. Eh, Sostanzialmente si sta cercando ancora una volta di eh, farci pesare. La regione sta cercando di eh, chiudere i suoi buchi di bilancio eh, aumentando i costi che pesano eh, su di noi. Questo quest aumento di costi si inserisce eh, è, è giustificato dall'aumento di borse di studio, che in realtà non sappiamo se ci saranno, non sappiamo di quanto sarà e per quante persone ancora oggi non abbiamo la certezza che le borse di studio verranno coperte totalmente e quindi adesso parleremo della mensa di come porteremo avanti la mobilitazione di cosa stiamo facendo in questa occupazione grazie a tutti e intanto vi chiedo se mi si sente sì, come ha detto già Mattia, noi eh, da, fin da settembre appena abbiamo saputo la notizia di questi aumenti da parte dei cittadini di Edesu, abbiamo iniziato a confrontarci comunque con eh, assemblee, con presidi anche sotto la regione e, appunto in, questi, in uno di questi presidi però abbiamo visto eh, la risposta da parte delle istituzioni, in una risposta di chiusura come si, si evince appunto dalla lettera della Chiorino che da qui tra l'altro si evince anche tutto il classismo, tutto il menefreghismo nei confronti degli studenti e delle studentesse. Quindi noi per rispondere a questo e ovviamente per ribattere e eh, contrastare questi aumenti, abbiamo deciso ieri di riunirci in assemblea qua in mensa, eh, un centinaio di studenti e abbiamo occupato questa mensa questa è sicuramente è una prima occupazione, è una prima mobilitazione, quindi sappiamo benissimo che questi rincari non sono ancora in atto e nel momento in cui però entreranno in atto eh, siamo pronti anche a mobilitarci, continuare questa lotta nelle altre mense, in tutte le università, eh, come al Politecnico, come a Unito, eh, nella mensa Olimpia, nella mensa del Politecnico, come ho già detto, e eh, anche nelle piazze se è necessario, perché questo è un attacco contro il diritto allo studio, ma è un attacco diretto verso i diritti e interessi degli studenti e delle loro famiglie che supportano già i costi, diciamo. Eh, di tutti gli aumenti che già diceva, tutti i rincari che ci sono anche sul, sul tema del diritto allo studio. Quindi noi porteremo avanti questa occupazione con, con l'obiettivo ovviamente eh, che venga a parlarci qualcuno della regione, se non la Chiorino qualcuno eh, comunque di responsabile o non diciamo un, un signor nessuno che tra l'altro è quello che è venuto da consegnarci una lettera, la famosa lettera che è pubblica, che è possibile leggere e consultare, Vediamo che venga qualcuno, per adesso non è ancora venuto nessuno a parlarci e continueremo questa lotta non i prezzi non ritorneranno a quelli iniziali. Okay. Uh, buongiorno a tutti, io sono qua come portavoce degli studenti che vivono nella residenza Edisu. È una realtà che a molti è sconosciuta, ma ci siamo, siamo in tanti e ogni giorno dobbiamo affrontare molti problemi che altre persone non devono affrontare e questo degli aumenti dei prezzi delle mense è una cosa in più che grava sulle nostre spalle la vita nelle residenze è fatta di, molte, di molti inconvenienti e soprattutto in questo momento di crisi in cui la presidenza Ediso sta cercando in tutti i modi di renderci la vita di dentro ancora più difficile ha parlato di razionamento dell'energia elettrica della luce, del gas, dell'acqua per fronteggiare i costi della crisi l'aumento dei prezzi delle mense è veramente importante per i residenti perché sono coloro che utilizzano di più i servizi delle mense e tra l'altro le borse di studio che vengono erogate ai studenti non bastano assolutamente per per mantenerci quindi siamo spesso costretti a lavorare a trovarci dei lavoretti extra e spesso ci sfruttano in questi lavori e, e sentirci dire da come la Chiorino, che dovremmo vivere nel mondo reale e conoscere realtà più concrete, e tirarci sulle mani che correre a studiare, a lavorare, mi sembra veramente un insulto alla nostra dignità, eh, di noi studenti e insieme anche lavoratori. Ehm, quindi questo, la, la vita nelle residenze è una realtà sconosciuta, ma esiste ed è difficile molte volte. Ciao a tutte, ciao a tutti. Eh, quello che voglio aggiungere rispetto agli interventi precedenti delle studentesse e degli studenti è che sul piano della questione politica non accettiamo nessun tipo di strumentalizzazione e, e rispediamo al mittente le accuse rispetto al fatto che gli aumenti consistano solo in 70 centesimi al giorno, che siano una residualità o che non possano incidere realmente sulle condizioni di vita delle studentesse e degli studenti, perché non si può pensare di non valutare il contesto in cui questi aumenti si inseriscono, cioè un contesto in cui per tutte le studentesse e per tutti gli studenti a Torino trovare una casa è sempre più difficile spesso bisogna cercare per settimane su gruppi facebook che sono in mano a privati o ad agenzie eh, che egemonizzano il mercato degli affitti in quartieri sempre più in mano a fenomeni di gentrificazione eh, in cui spesso per affrontare questi costi di affitti e di bollette che aumentano sempre di più e anche lì spesso ci si, ci si ritrova in condizioni vessatorie Bisogna cercare lavori in cui, come si diceva prima, spesso si viene eh, sfruttati o sottopagati e sottopagate eh, quando riusciamo a trovarli. Quindi in questo quadro a noi sembra chiaro che un aumento che può arrivare a 50 euro al mese incide parecchio sulle condizioni di vita degli studenti e che soprattutto non accettiamo e ci sembra che la realtà non ci permetta di accettare le lezioni di vita da chi come l'assessora Elena Chiorino registra, e questo è un dato di fatto, il 50% di assenza in consiglio regionale, mentre mh, per chiunque di noi non andare il 50% delle volte al lavoro significa eh, chiaramente non essere pagati, ma credo anche per voi che, che ci state di fronte. Questo è una condizione comune e quindi per questo riteniamo che, che quella lettera sia vergognosa e che una condizione di dialogo e di confronto con le istituzioni non possa prescindere eh, dalle scuse rispetto a quella lettera e che noi vogliamo eh, ribadire che non ci sentiamo rappresentati in ogni caso da chi si esprime in quei termini, da chi nega ogni confronto agli studenti e da chi sul piano regionale come Fratelli d'Italia non si crea problemi a spendere centinaia di migliaia di euro per le associazioni provita che eh, vengono finanziate dalla regione e invece si, si crea grossi problemi per, spendere, eh, per finanziare il servizio mensa degli studenti e delle studentesse che riguarda un ambito della minima dignità quotidiana e delle minime esigenze quotidiane irrinunciabili come mangiare in mensa durante le elezioni. Sì, volevo sottolineare ancora come questo aumento non è emergenziale. L'intenzione della Regione era di eh, aumentare il prezzo tariffario fin da quando si è insediato il Presidente dell'attuale CdA Edisù, eh, Alessandro Sciretti. Questo lui stesso ha dichiarato il 19 settembre durante il CdA. Quindi semplicemente la Regione ha utilizzato quest'anno per eh, instaurare questo aumento delle tariffe che era già previsto da molto tempo. Eh, noi non possiamo andare avanti così, queste, queste decisioni vengono calate totalmente dall'alto eh, senza mai un confronto, Siamo, saremo noi come al solito a pagare tutti questi aumenti tariffari, quindi eh, oggi continueremo a fare assemblee, coinvolgere le persone, coinvolgere noi studenti, continueremo ad attivarci, continueremo a farlo nei prossimi giorni e domani andremo in Palazzo Regionale eh, a pretendere che ci sia un dialogo, che questi tariffe, questo aumento delle tariffe venga interrotto e che si parta davvero con eh, un dialogo in cui noi siamo protagonisti perché siamo noi a pagare le conseguenze della scelta dell'assessore e di questa regione. Per essere precisi, magari eh, l'appuntamento domani che ci diamo alle 9.30 qui, eh, per poi partire in corteo verso la regione e appunto eh, stiamo vedendo prossimamente. Si possono fare domande? Sì, allora. Le sigle aderenti mi pare che siano eh, CUA, Cambiare Rotta, S.I. Eh, studenti Indipendenti e eh, FGC, cioè eh, Fronte della Gioventù Comunista. Quindi c'è una convergenza sui temi, cioè i movimenti il movimento studentesco fatto di diverse sigle tendenzialmente di matrice antifascista, eh, si stanno unendo sulla base dei temi. Eh, mi confermate questo punto? Su questo tema qui di, di strutture eh, mi sento di dire che comunque mh, eh, questa mobilitazione non, è, non nasce appunto da una banale convergenza, unione di strutture e di liste. Si tratta più, più che altro di un tentativo di coinvolgere direttamente gli studenti quello è il vero obiettivo di portare questa mobilitazione a diretto contatto con gli studenti e le studentesse che sono quelle come noi che vivono questi, questi disagi eh, derivanti da lamenti, ma come da caro vita che si sta già buttendo su, su di noi, sulle nostre famiglie. Quindi più che altro, mh, più che struttura parlerei, cioè, la mobilitazione è larga e speriamo che sia larga il più possibile a tutti gli studenti e eh, alle stesse rappresentanti, per esempio la rappresentante dell'Olimpia, delle mense e in generale l'offerta possibile a, a tutti i conti. Ecco, un'ultima domanda. Um, sono stati citati gli studenti lavoratori, quindi um, in questa iniziativa vi sentite supportati dai lavoratori, quindi dai sindacati di base e comunque dal movimento dei lavoratori? Sì, c'è un dialogo con le lavoratrici e i lavoratori delle varie mense che va avanti già da diverse settimane, è proficuo. È le lavoratrici e i lavoratori sono stati state anche invitati all'assemblea pubblica che ci sarà oggi alle 17 e abbiamo raccolto la solidarietà di lavoratori e lavoratrici anche lunedì eh, presso l'ufficio dell'assessore regionale Chiorino quando siamo, siamo saliti lì come studentesse e studenti per protestare contro la sua lettera e per ribadire il fatto che non l'accettiamo anche lì in quell'ufficio eh, le persone... Che erano lì e che lavorano con lei, cioè loro lavorano evidentemente, e hanno dato solidarietà alla nostra protesta e hanno, hanno manifestato condivisione delle nostre rivendicazioni. Quindi, da questo punto di vista, il dialogo c'è ed è proprio. Grazie, io sono Fabrizio Maffioletti di Presenza Italia.